Zombie Apocalypse Buongiorno, arrivo la domenica a tutte e a tutti. Come state? Spero bene scusate se io ho detto buona domenica ma domenica oggi. E io oggi invece ieri era sabato vabbè confusione strana la mia strana confusione non fa, non fa testo vabbè e niente voi come state innanzitutto se aprite questo video mettete un bel like di supporto questa volta non mi sono, non mi sono per niente dimenticata e vai un bel like di supporto un commento e iscrivetevi se vi va e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento sul mio canale YouTube. Dunque, niente, allora, eh, devo fare il letto, sistemare le mie cose, e poi ovviamente farò qualche chiacchierata, qualche chiacchierata insieme a voi. Eh, letto vedete com'è, tutto disastrato, vedete qua, volevo. sì. Eh, io adesso mi metto a fare il letto, non so neanche dove mettervi, spero che vi piaccia questo video, spero che vi possa entusiasmare, e ho incentivato anche voi a fare il vostro letto cosa che so che non avete voglia perché l'ho letto anche nei miei commenti che nei commenti cioè nella sezione commenti dei miei video che alcuni di voi non hanno voglia di fare il letto o non se la sentono, non lo so però vabbè, niente, adesso facciamo il letto insieme e poi ci si vede per un prossimo nuovo video adesso eh, faccio il letto e a dopo intanto tanto faccio la foto nulla, Allora, il letto è fatto, non potete per vedere, ecco qui, e niente, quindi ho fatto il letto e ho messo un attimo in pausa perché non ce la facevo a fare tutto assieme mentre registravo, quindi mi sono anche un po' sistemata una coda che non è il massimo, ma appena posso mi lavo i capelli perché non ne posso veramente più, sembrano impazziti questi capelli, non lo so perché. Allora, la luce non è, non è il massimo, ma oggi non è del tempo, nel senso che il tempo è una schifezza, quindi mm, non lo so, fino a, quanto... fino a quanto resterà così, perché sembra che deve piovere, ma non piovevo, boh, non ne ho idea. Cioè, faccio un teso con il ciclo, quindi vabbè, dettagli. E, e niente, quindi boh, non saprei. Allora, intanto qua tolgo alcune cose che voi non dovete vedere. Ecco qua. E niente. Quindi, cosa dire di bello? Nulla che sto cercando di tenere più in della mia stanza possibile. E niente, eh, che dire? Questa è la mia stanza, questa qui, per chi me la conoscesse, questa è la mia stanza, ma dubito che non conoscete, che non conoscete la mia stanza. E, vedete, eccola qua, questa è la finestra, sì. E, e questo è un altro quadro. Tutta la mia stanza per l'intero. Nulla. Cioè. Sì, lo so un po' disordinato da una parte, vedete la mi di sfuggito però questo è quanto e niente quindi praticamente ehm, sto cercando di anche di sistemare un po parche cose sui miei trucchi nei miei trucchi e niente dunque adesso dove vi sistemo vi sistemo di là già sempre che non guardano che siete attaccati e ok benissimo un po' storti però vabbè questa mi ha com'è messa male tra è messa molto male perché mi sa la rovescia cosa che faccio io quando sono troppo stanca e e mi metto la come si dice la, la maglia all'incontrario cioè nel senso che me la tolgo all'incontrario vabbè non importa non importa cioè ragazze mia quindi praticamente sono sempre più parchi questi capelli non so cosa farli oh, e niente spesso quindi niente ragazzi eh, tra un mi migliora questa mascara perché me la vedo quasi a buon punto sta per terminare sto mascara e a me sta facendo un botto tantissimo mi sta facendo non so voi ma mi piace da morire questa mascara poi boh non lo so eh, il correttore lo stesso eh ottimo un correttore, non è male per niente e è top fenomenale ciao dunque adesso penso di andare di là in sala a guardarmi un po' di tele E quindi praticamente ehm, volevo trascorrere domenica in piena giornata con lui ma non lo so ne sono le 9 e 18 top quindi vuol dire che posso portare qualche po' di televisione ma non c'è niente in televisione questo è il bello che non c'è la mazza in televisione aspetta come la verde ma Niente di fatto, che vi racconto? Non ho nessuna novità da raccontarvi a parte le domande che alcune di voi mi fanno, ma se, siete, se sapete già la risposta, mh, o se non la sapete, non lo so. Eh, vi linko da qualche parte qui a destra, ma anche se non mi ricordo il video che ho fatto. Allora, ehm, in questo video, già vi dico che. Perché mi, mi chiedono alcune persone perché non hai un lavoro o perché non lavori o che lavoro ti piacerebbe fare, mm. allora, io sono pensionata e se non lo sapete non posso lavorare per problemi di salute, e quindi eh, sono pensionata, di qualità, non mi vergogna di dirlo, e quindi eh, per chi volesse sapere perché non lavoro, YouTube è una passione, già lo sapete, però il resto non posso um, non posso dirvelo perché, però già lo sapete. Vi ho accennato qualcosa adesso, in questo momento ve l'ho accennato, per chi non lo sapesse adesso lo sa. E niente, eh, non vi aggiungo altro, già avete capito il tutto, e niente. quindi non vi devo altra spiegazione, quindi spero che vi sia piaciuta questa cosa, questo video. E siamo arrivati già a 12 minuti di video, sì, ok. Niente ragazzi, io adesso stop il video, ci vediamo in un altro momento. Allora ragazzi, adesso sono sollevato e vi saluto e ringrazio per l'ascolto e ci vediamo in un video.